Un nuovissimo video di Fortnite salva il mondo Oggi ragazzi andiamo a vedere come farmare una quantità industriale di V-Bucks completamente gratis Ovviamente raga dovete avere salva il mondo ma... State tranquilli che se farete tutto ciò che vi dico io, i 40 euro di VBAC, 20, se avete preso con lo sconto, li prenderete tipo in una settimana, barra una settimana e mezzo. Raga, veramente tanti, tanti VBAC per noi. Allora, iniziamo subito dicendo che eh, ogni volta che eh, loggerete su Salva il Mondo eh, vi danno delle ricompense giornaliere. Come si fanno a vedere, basta andare su impostazioni, ricompense giornaliere, ed eccole qua. Come potete vedere almeno una volta a settimana avremo dei VBAC gratis, per esempio io domani se loggo su Salva Mondo riceverò 150 VBAC e invece la prossima settimana sempre di eh, martedì se loggerò su Salva Mondo riceverò 150 VBAC ancora. E questo qui, raga, era il primo metodo per guadagnare V-Buck. Ce ne sono molti, molti altri. Tra cui uno dei più importanti, raga, sono le missioni giornaliere. Che, che trovate praticamente qui in incarichi giornalieri. A cosa servono? Come potete vedere, io sono credo a prendere i 60 V-Buck e i 50 V-Buck. Cosa servono e come funzionano? Praticamente ogni volta, ossia ogni giorno che loggete sul Server Mondo, vi aggiungeranno altre missioni aggiuntive, ossia le missioni giornaliere. Che sono gli incarichi. Questi qua giornalieri. Questi incarichi eh, ovviamente possono cambiare il loro premium VBAC da un minimo di eh, 50 v VBAC a un massimo di 100 VBAC. Eh, ovviamente un massimo che possiamo accumulare, il massimo che possiamo accumulare di eh, missioni di incarichi giornalieri sono 3. Quindi ragazzi mi raccomando non aspettate più di tre giorni per fare una missione ma fate le modalità che, che si ricaricherà quella dopo del giorno successivo e come potete vedere sono molto molto semplici questo qui che è per, es per esempio di andare a visitare eh, bunker, capanne case in rovina in missione ovviamente completato un successo quindi ovviamente le dovete completare le missioni e vi spiega anche dove dove si trovano. Io di solito faccio fissa in carico in modo tale che so dove andare a cercarli. Quest'altri, ovviamente, sono completate le missioni come un soldato. Quindi, veramente molto molto semplici queste missioni. Eh, e i WAC sono comunque sostanziali, perché se, se le sommate, già oggi potrei prendere, per esempio, 110 VBAC e domani 150 perché c'è la, la missione giornaliera come vi ho fatto vedere prima eccola qui quindi ragazzi già 260 VBAC quindi non male ragazzi 260 VBAC e non è finita qui perché dico non è finita qui perché oltre alle ricompense giornaliere e oltre agli eh, alle missioni insomma giornaliere abbiamo anche le missioni dei nostri quattro mondi Quindi del nostro Vallarguta, Montespago, Pietralegno E tavolaccia ehm, E voi mi direte Come si fa a vedere quale, qual è la missione Che ci dà i V-Buck In descrizione vi lascerò Il la, link dell'applicazione Che eh, utilizzo per vedere dove sono I V-Buck o, o almeno In quale missione sono i V-Buck Oggi per esempio ragazzi c'è solamente Una missione che dà V-back, non sono molti, ma comunque tutto fa brodo. Come suol dire, ragazzi. Ebbene sì, in una missione livello 9 ci dà come premio. Se riesco a trovarla e non mi si eh, bloccasse, salva il mondo. Ecco, magari ti puoi anche sbloccare. Oh, perfetto. Eh, in una missione livello 9 ci dà eh, come ricompensa. Se riesco a trovarla. E dai, se per qui lo so, lo so, eccola qui: 25 V-back, raga, 25 V-back, non male. Ovviamente andremo a farla. E vi farò vedere alla fine che i WBAC arrivano Ora vi farò vedere altre ricompense che ho ricevuto Tramite queste missioni L'ho fatte tante, l'ho fatte molte, molte, molte Viste tutte le missioni che ho fatto Non sono solamente quelle lì del... Um, ovviamente delle missioni che sono su tavolacce, legno ballarguta o Monte Spago. ma bensì sono anche le missioni giornaliere Quelli che danno da 50 ai 60 fino a anche 75 ma anche fino a 100 VBAC Qui vi farò vedere un po' di spezzettoni ragazzi li trovate tutti qua VBAC eh, tutti presi e possiamo anche utilizzare su Battle Royale E direi di andare a fare questa missione immediatamente Ovviamente ragazzi vi consiglio sempre di fare un po' di combo Nel senso, io ragazzi qui ho una missione Che mi implica di eh, Utilizzare un soldato Mi manca una missione completata con successo Per prendermi 60 VBAC. Qui mi dice di controllare luoghi rurali Bunker, capanne, casi di rovina E mi sono con, su con successo Quindi io cosa andrò a fare? In una missione che mi dà 25 VBAC, Non andrò ovviamente a mettere ninja ma ben andrò a mettere per l'appunto Il soldato andrò a mettere il soldato Per avere anche WBAC della missione giornaliera Mi pare ovvio raga mi pare ovvio Ecco qui ho messo il soldato direi di avviare e Ci becchiamo raga a missione Completata però innanzitutto vi ricordo Di iscrivervi al canale E di lasciare un bel like al video Dai raga ci becchiamo tra circa boh, 10 minuti bella raga come potete vedere, ragazzi, le, le missioni sul petralino sono molto, molto semplici, soprattutto se siete di grado alto. Ma anche se non lo siete, sì, dai, sono semplici, sono semplici. Basta mettere due o tre trappolozze e la missione è fatta. Easy. Easy man. Vubak easy, raga. vubak easy. 5, 4, 3, 2, 1. Missione completata. Let's go. Adesso, raga, andiamo a vedere le ricompense e guardiamo se i WBAC li avrò ottenuti. Ma sicuramente sì, raga. Ecco qua le ricompense, andiamo a vedere, ovviamente, raga, il bottino di livello 4 per la missione. Mini boss epico che ho ucciso, 50 d'oro, non è male. Specialista di missione soldato, eccola qui la missione giornaliera completata e i nostri WBAC... Ecco, lui va, ben 60 VBAC completamente gratis, praticamente stando a giocare, quanto, 5, 6, 7 al massimo minuti, praticamente FK, con qualche trappola messa lì, E bon, 60 VBAC. E di qua abbiamo i 25 VBAC della missione di Pietralegno. Come avete visto, ragazzi, tanti VBAC molto molto semplici da eh, ottenere, ma non è finita qui, ragazzi, non è finita qui, perché... Abbiamo altri V-Buck da poter prendere. Non oggi, perché l'ho già fatto ieri. Vi mostrerò qui la clip: eccola qui, raga, la clip dei 100 V-Buck ottenuti. Come avrò fatto a prendere questi V-Buck? Ve lo mostrerò praticamente adesso. È stato molto, molto complicato perché avevo una missione con zombie al livello 79. Però eh, lo potete fare con qualsiasi livello di mostri, cioè nel senso, se avete per esempio da fare lo scudo antitempesta, livello 1 di petralegno, sono veramente, ma veramente scarsi gli abietti. Quindi, con gli scudi antitempesta, raga, ora ve lo andrò a far vedere. Potete ricevere 100 V-back ogni volta che lo andrete a fare uno. In questo caso, io ho da fare scu difesa scudo antitempesta, vale a guta 10: che è il, il terzo mondo, per virgolette, di salva il Mondo che mi dà addirittura 150 VBAC però ragazzi come potete vedere completa di difesa scudenti tempesta Montesfago 2 che è il quarto mondo mi dà 100 VBAC ehm, insomma tanta, tanti tanti VBAC solamente per gli scudenti tempesta che se fatti bene i VBAC sono assicurati questo qui diciamo era l'ultimo metodo per guadagnare VBAC quindi ricapitolando, eh, ve lo scriverò qui eh, nello schermo abbiamo le ricompense giornaliere, una volta a settimana ti danno un botto di VBAC da partita a 100 fino a volte anche a 800 VBAC Semplicemente loggando su server al mondo, una volta mi è capitato di ricevere ben 1000 VBAC puliti Semplicemente loggando su server al mondo Seconda eh, opzione è quella lì di fare gli incarichi giornalieri, eh, ossia questi qua che vi danno da un, da un minimo di 50 VBAC a un massimo di 100 VBAC Ce ne sono 3 eh, accumulabili massimo E eh, ve, ne, ve ne aggiorna uno al giorno ovviamente solamente se loggate Quindi raga non ve, le, non ve le fate accumulare più di 3 perché ovviamente non si può E quindi butterete via un botto di VBAC Terzo metodo sono le sfide Le sfide che troverete qui nella mappa dei vostri mondi Vi ricordo il link in descrizione del, dell'applicazione che vi... Eh, eh, aggiorna su tutte le missioni che potrebbero dare come ricompensa VBAC potete trovarne addirittura 4-5 in un giorno solo quindi GG se le trovate io per ora il massimo in cui l'ho trovato sono state ben 5 missioni che, da che davano VBAC per un totale di circa 250 VBAC semplicemente facendo missioni se siete fortunati a trovare tutte queste missioni però comunque sono tanti tanti VBAC molto molto facili da ottenere Ultimo metodo per guadagnare VBAC sono ovviamente le, le scudi antitempesta, ossia questi qua, eh, raga 100 VBAC minimo eh, fino a un totale di, 100, di mi pare 200 VBAC per eh, Monte Spago 10, quindi raga tanta tanta roba, mi raccomando fateli, fateli aiutare da vostri amici con il rango più alto per, per eh, ovviamente semplificare la missione e, e niente ragazzi questi qui erano i metodi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate tutti un bel like. Iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video o una prossima live. Se privati o anche provini per il Team Global. Mi raccomando, non mancate. Bella, bella, raga. Bella.